Buongiorno amore, ma buongiorno, ben sveglia! Vanessa? Amo? Amore? Vane? Vanessina si è alzata? Ieee, yeah, ce l'abbiamo fatta! Stanco il mio amore! Ragazzi, voi avete già fatto la Dard per me è la prima volta, Vanessa si sta pettinando i suoi lunghi capelli. Ecco qua. Ecco qua! Questa è la postazione di Vanessina. Prontissima come non mai! Ciao! Chiedi alla maestra se sente il tuo audio, la tua voce. Maestra, mi senti? Piccolina mia? Andiamo a prepararci però un pochino. Tocca anche a te? Mm -hmm. eh? Hai voglia di fare la video lezione? Mm -hmm. Sei contenta? Mm -hmm. Andiamo a lavarci? Mm -hmm di anastasia ci hanno consegnati una serie di lavoretti venerdì vanessa. e eh, vanessa ha portato a casa tutto come anche te e ci ha detto la maestra di verificare gli ultimi fogli eccoli qua, qua questo, che serviranno questo. esatto cosa servono anastasia questi sì sì ah, a cosa servono questi fogli in bianco e nero servono a colorarli e a lavorare durante la video lezione sì, quando te lo dice la maestra quando te lo dice la maestra vero? Uh -huh. vediamo se stamattina ci dice qualcosa d'accordo? Uh, le candele sono di tutti i colori sono anche bianche. le candele perché Sì, ve le faccio vedere Vieni. perché i candeli sono bianchi erano gialli le candeline, noi ne abbiamo è tantissime di tutti i È vero, abbiamo le candeline di tutti i colori Quelle sono candeline però, eh Eh A eh. Cosa Quanto servono quelle candeline? Quando si usano le candeline? Quando qualcuno fa i Esatto, amore, brava Poi queste le devono soffiare solo quando qualcuno le fanno i Compleanno. Giusto amore Proprio così Io ancora non ho ancora fatto Manca tantissimo Eh sì, manca qualche mese Tu lo fai in inverno il compleanno che, che non me lo fare? Quattro? No questo. Cinque Esatto Cinque sono grande! E comincia a essere un po' grandicella Ma sei ancora piccina adesso Hai ancora quattro anni Quattro come quattro quello è un 6 forse non vedo bene ma credo sia un 6 il 4 è quello tutto colorato che hai preso all'inizio questo fa vedere esatto amore questo è proprio un bel 4 4 e 4 Sì, la stessa cosa sì, adesso, adesso andiamo a lavarci va bene mm -hmm. eh saluta i tuoi amici e dici ci vediamo dopo in bagno mentre mi lavo <ride> dopo, amici ciao ti prendo ti, ciao. prendo ti prendo ti prendo invece io ti prendo <ride> sei velocissima andiamo a prendere lo spazzolino e il dentifricio ok uh, prendimi la nostra morning routine è già molto attiva sin dalle prime ore dell'alba Anastasia mi fa correre per tutta la casa e vuole giocare a chiapparello va bene Anastasia vuoi dire qualcosa? che cosa amore? guarda oh preparando il dentifricio con lo spazzolino brava ah Vanessa sta aspettando l'orario per eh, collegarsi con me? no con la sua maestra e con i suoi compagni Tutti tra poco e adesso? amore ti sei lavata bene bene i dentini Sì. ok Va. buongiorno siamo arrivati vuoi vestirti amore ci cambiamo scegliamo i vestitini dai vai Ani mettiamo questo ci vestiamo di giallo giallo guarda che bel giallo quale, quale preferisci questa ok prendila. E di pantaloni scegliamo quale Quale? <ride> no, mi piace Questo no. qua è il quaderno di italiano Vanessa è italiano secondo me di quattro È l'iniziale del tuo cognome, giusto? Ok Poi Poi abbiamo il quaderno di matematica È nuovo, si è staccata la copertina Ho Io lo so perché, perché è leggero È leggero? Non c'è scritto ancora nulla? Quindi pesa meno? ti sei vestita? vuoi giocare un pochino con le barbie? quando però Vanessa inizia la video lezione dobbiamo andare di là va bene? ok nel frattempo Vanessa si è accorta che la sua maestra è già pronta in chiamata quindi vorrebbe provare già a intervenire nella videochiamata. sei sicura? Sì. sei prontissima ma come sei diligente Vanessa proviamo? Non c'è ancora nessuno. Si sentirà? Vanessa è entrata in video lezione. Per un attimo abbiamo visto la maestra. Ciao. Ciao. Chiedi alla maestra se sente il tuo audio, la tua voce. Maestra, mi senti? va bene amici. Vanessa bene, ok amici scusatemi ma ho dovuto far salutare velocemente Vanessa perché è entrata in video lezione o perlomeno ci sta provando ci vediamo dopo con la video lezione di Anastasia ma non sei anche io c'è cioè, i miei amici certo adesso per te ancora insieme mm. colorai tutti i fogli insieme esatto, però per te è ancora un po' prestino perché la tua video lezione inizia alle 10 quindi organizziamo adesso chiudiamo il letto e organizziamo la tua postazione sul Mac, va bene? ok ok ragazzi okay. adesso, adesso sta parlando con i compagni anche con la stanno parlando di nome. Um... Adesso, adesso siamo quasi pronti anche noi per collegarci al nostro link e fare la nostra video lezione Anastasia sei contenta? sei contentissima non vedi l'ora di iniziare anche tu vero? forse ce ne tutti i fogli intanto dobbiamo vedere Poi... non mi fa parlare la pietra il i fogli e Se si riescono a collegare, amore. Speriamo che si riescano a collegare così riusciamo a vederli, capito? Mm. Allora. Adesso aspettiamo mezz'oretta e poi ci colleghiamo anche noi, okay. va bene? Ok, ragazzi, Anastasia è in fibrillazione. Non vede l'ora di partecipare alla sua riunione. E noi, amici. Con i suoi amici, perché le mancano già tanto nonostante sia il primo giorno di assenza dalla scuola. Allora Anastasia, il video finisce qua, mm. ti auguro una buona lezione eh? e salutiamo i nostri amici? Sì. Cosa gli diciamo? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate il mio pollice in su. Ciao, con le mani, le mani tutte sporche!